Uh, io devo dire che uh, riuscire a vedere, iniziare a poter vedere altre città nelle quali magari non si può andare attraverso un'esperienza così avvolgente come quella che la, le nuove tecnologie ci consentono di, effettivamente di vivere consente quasi di democratizzare questo, la possibilità di viaggiare no? Perché talvolta vedere solamente sfogliare un libro, sfogliare un catalogo, non consente di percepire appieno, invece la possibilità di essere immersi a 360 gradi, potenzialità che la tecnologia, il digitale ci consente oggi, aiuta a immedesimarsi, aiuta ancora di più a viaggiare, come se fossimo tutti partecipi delle persone che in effetti comprivano questi gran ed è questo, questo legame che si crea attraverso la tecnologia tra il passato e il presente consente anche di riscrivere un po' quelli che sono i canoni di una città come Roma che noi assolutamente e fortemente non vogliamo che sia considerata solo un museo come qualcosa che c'è da vedere, guardare e non toccare, assolutamente no la possibilità di interagire, di iniziare a sviluppare nuovi percorsi creare anche nuove opportunità sull'arte, sull'arte classica, sulle, sulle antichità ci consente di far vedere e di far percepire Roma come un laboratorio vivo e pulsante. È quello che noi stiamo cercando di fare attraverso una serie di manifestazioni, attraverso lo sviluppo della nuova tecnologia. E sicuramente questo strumento del quale insomma, voi ci avete fatto omaggio è, è fondamentale. Quindi io sono qui a ringraziarvi, a ringraziarvi anche per l'esperienza che mi avete concesso di vivere prima attraverso questi strumenti per la realtà aumentata e credo che sia una, una tappa importante ormai per lo sviluppo di qualunque tipo di, di settore. La cultura stessa riesce ad avere una, veramente una nuova veste e sicuramente eh, riuscire ad avvicinare i ragazzi a opere per esempio del passato attraverso la possibilità di interagire come si fa con, con Pasquino ad esempio. Tra l'altro, oggi, tutt'oggi sono comunque affissi dei, dei messaggi, quindi avere la vera possibilità di, di scrivere anche in maniera virtuale consente quasi di rivivere delle tradizioni del passato che un po' stiamo perdendo. Quindi, ancora io non voglio rubare tempo all'ulteriore all dibattito insomma, che, che a breve eh, si svolgerà qui sopra, ma sono davvero a ringraziarvi per l'opportunità che che state mettendo in campo e per far vedere come la tecnologia possa davvero aiutare a vivere meglio anche la realtà. Grazie.